Il bilancio di oggi si discute anche di una parte che interessa l'investimento sul People Mover. Nell'atto del controbilancio della gestione delle spese si nota che per il People Mover sono investiti 23 milioni 252.945 euro, 23 milioni che sono 21 più IVA di quelli che ha garantito i 7 milioni della... Comunità europea e 14 della regione diciamo, toscana. Manca un appello perché il piano economico finanziario, quello approvato e sottoscritto davanti al notaio, prevede che per l'erogazione per l'investimento di pulmona ci sono 27.835.085.056 euro più IVA, di soldi fondi pubblici. Quindi da questo conto, da queste 23 milioni, mancano i 7 milioni che deve garantire il Comune. Quindi, quindi garantire il Comune per cosa? Il valore della produzione comprende, oltre a sottenti ricali, quindi 5 milioni circa l'anno che la lei dedicava dalla gestione del tipo 9, un cambio di equilibrio che il comune corrisponde alla retina per l'intero periodo di esercizio al fine del conseguimento dell'equilibrio economico e finanziario complessivo dell'investimento e della connessa gestione a fronte delle tariffe cambierate e delle fasce sociali imposte a concessione nell'ambito dello sfruttamento economico delle opere realizzate, cioè a dire il comune ha imposto alla retina di fare tariffe agevolate di 2,50 euro altrimenti se doveva recuperare i soldi investiti doveva fare tariffe da 10 euro, ovviamente sarebbe stata una tragedia perché nessuno avrebbe utilizzato, per, cui per garantire questo, eh, questa tariffa il concessionario comune ha investito 27 milioni prendendoli in parte dalla regione, dalla regione toscana e in parte dalla comunità europea e però non vuol mettere quelli che dovrebbe mettere in proprio, cioè i 7 milioni che mancano da da 21 che sono stati messi appunto da regione e comunità europea arrivare a 30 che sono appunto quelli che mancano. quindi anche oggi si discute un bilancio zoppo perché il comune con un gioco di prestigio fa sparire questo impegno finanziario che ha preso dell'investimento del in PIPO 9